Come vede la, la sua partecipazione a questa edizione di Politicamente Scorretto? Ah, Io qui mi trovo come a casa perché in tutti i sensi, infatti è una casa questa da quello che ho letto, mi trovo a casa perché è piena di miei conterranei o conterroni, è piena di calabresi. Questo tanto per dire qualcosa sui flussi, sui flussi migratori, insomma. Mi viene da ridere quando si pretende che la terra sia solo di chi... In quel momento ci abita la terra è di tutti e credo che tutti abbiano diritto a muoversi, per carità, regolamentandolo. Ci mancherebbe altro, ci mancherebbe altro. Poi mi trovo a casa perché mh, qui siete molto, tra virgolette, scorretti. E io ho a che fare con minori e adolescenti che sono gli scorretti per antonomasia, no? E voi siete molto più giovani di me, l'adolescenza è questo e, e a me piace molto piace molto affrontare questi temi, piace molto essere, a mia volta, scorretto, se per scorrettezza intendiamo guardare in faccia la realtà. A me non piace l'ipocrisia. A me piace la realtà, piacere dire quello che penso realmente, magari sbagliando, errando, ci mancherebbe altro, ma io voglio essere libero di dire quello che voglio, di dire quello che penso realmente, di credere realmente nella giustizia ma realmente senza tante grandi parolone, educazione alla legalità, qua e là. Secondo me un incontro come quello di oggi, se ci fossero stati dei ragazzi, degli studenti, valeva molto molto di più di una lezione diretta del comandante dei vigili urbani o del procuratore di qua o di là. Eh? Che ne dite?